Buongiorno, grazie a tutti. Sono Cristina Vicarelli, sono un avvocato. Modero adesso questo panel che si occuperà della eh, sicurezza in Europa e anche in Italia. Cercheremo in particolare, eh, visto che abbiamo la fortuna di avere eh, anche persone che possono occuparsi degli aspetti tecnici, di concentrarsi sulla cybersicurezza. Presento i relatori. Abbiamo l'avvocato Nello Rossi, eh, l'avvocato generale della Corte di Cassazione, scusi, il dottor Nello Rossi, magistrato, magistrato, no, scusi, scusi. Scusi, no, no, no, no, assolutamente non volevo, oh. poi abbiamo invece Fabio Pietrosanti, che è il presidente di Hermes Center, e poi abbiamo Marco Valeri, che è esperto di sicurezza. Eh, di sicurezza. Eh, offensivo e fondatore di Neutrino Cyber Security Lab. Il, eh, scusate. il, il nostro panel vorrei che fosse orientato al, um, al problema soprattutto della sorveglianza di massa. Se voi pensate, prima faccio una piccola introduzione, se voi pensate a quanti dati lasciate ogni giorno eh, sparsi no, per. Eh, per il, web, per il web, quanti dati voi eh, lasciate nei telefoni, nei, nei telefoni, quanti dati vengono assorbiti dai social network, quanti strumenti ci sono oggi per sapere ognuno di noi che cosa fa in un determinato momento. I nostri telefoni cellulari, i nostri smartphone sono stati definiti eh, delle mh, le nostre scatole nere, ma non è l'unico sistema quello per conoscere che cosa fa una persona. Possiamo riconoscere che cosa fa una persona attraverso il modo in cui eh, naviga in internet, attraverso il modo in cui è impostato un browser, attraverso il modo in cui eh, posiziona il mouse sulla pagina, a quale velocità scrive. Abbiamo tantissime informazioni oggi che ci consentono di sapere che cosa esattamente fa una persona in un determinato momento. Abbiamo la possibilità di sapere con chi parla al telefono, e chi manda i messaggi. Possiamo non sapere il contenuto delle comunicazioni, ma possiamo sapere con chi ha parlato per quanto tempo. Questo è un problema che riguarda la, la gestione dei cosiddetti metadati, dati esterni rispetto alle comunicazioni, ma che comunque sono, eh, eh, quando sono tantissimi, quando, eh, quando raggiungono una mole considerevole e consistente, possono comunque fornire indicazioni molto importanti sulle relazioni di una persona tutti questi aspetti ma non solo questo noi abbiamo anche le videocamere oggi che sono in grado di riconoscere una persona dei lineamenti abbiamo il riconoscimento facciale abbiamo le videocamere intelligenti le videocamere che consentono a qualcuno di, eh, dare, un, di dare un significato agli spostamenti e ai movimenti di qualcuno tutte queste cose se noi le mettiamo tutte insieme in un certo senso fanno anche un po' paura se noi pensiamo tutti questi dati, chi li gestisce? Ecco, se noi immaginiamo chi può gestire questi dati, chi può vederli, chi, ehm, chi può eh, accedere, chi ci controlla, immaginiamo veramente un grande fratello, come l'hanno considerato altri, un piccolo fratello, un fratello che sta dentro al telefono, che sembra innocuo, che ci accompagna tutto il giorno, un occhio che ci spia, che ci guarda. Ehm, da, queste, da, da questi nostri device. In realtà tutto questo genera scenari distopici, forse adatti magari a, a, alla fantascienza, ma nella realtà al giorno d'oggi noi questo problema lo dobbiamo comunque eh, in qualche maniera affrontare, soprattutto di fronte a minacce eh, che sono eh, di fronte a noi cioè, non dobbiamo fare confusione fra quelli che sono i dati che noi lasciamo a società commerciali, quelli che sono i dati che noi eh, invece eh, vediamo acquisire dalle forze di polizia o ancora quelli che sono i dati che possono trattare i servizi segreti. Noi abbiamo tutta questa mole di dati e dobbiamo capire chi ci può accedere, quando ci può accedere, per quali ragioni ci può accedere e come ci può accedere perché ehm, se noi lasciamo tutto questo, senza una regolamentazione, eh, ignorando questo problema, il problema non si risolve, la eh, tecnologia c'è e resta e, mh, e quello che eh, la tecnologia eh, può fare, lo può fare sia dalla parte diciamo, dei buoni, sia dalla parte dei cattivi, non è che questi, questi strumenti sono disponibili soltanto alle forze dell'ordine, questi strumenti possono essere disponibili anche ai malintenzionati. Ora noi ci troviamo di fronte, in un momento delicato, ci troviamo di fronte a grandi minacce e, e queste minacce occorrerebbe in qualche maniera, mh, alcuni dicono, eh, fronteggiarle ricorrendo eh, ai mali estremi e agli estremi rimedi, altri eh, hanno una posizione più moderata la nostra riservatezza, la nostra privacy sono eh, così inconciliabili con la sicurezza, io è da questo che vorrei partire, da questa domanda iniziale a che punto siamo, a che punto è per esempio, partiamo subito dalla giurisprudenza che cosa dicono le forze di polizia prima, che cosa fanno i giudici allora è chiaro che in un, in un convegno che si pone il problema di come governare l'Europa il capitolo della sicurezza, si sente? Il capitolo della sicurezza è un capitolo straordinariamente importante. E come è stato detto, noi oggi ci troviamo in questa situazione, che ci sono nuove, inedite e anche gravi minacce alla sicurezza europea, e per certi versi, però, sotto altro profilo, noi disponiamo di tecniche investigative particolarmente incisive, proprio per contrastare pericoli, primo, primo tra tutti proprio il pericolo di un terrorismo che ci è in larga misura ignoto. E quindi si crea una tensione, come spesso accade nel mondo del diritto quando ci sono dei problemi veri, dei problemi spinosi, perché da un lato c'è una drammatica esigenza di, di, di, di sicurezza e anche un'intensa un un domanda di tutela che viene dai cittadini di fronte a, a minacce terroristiche che abbiamo visto hanno assunto in altri paesi europei una dimensione davvero sconvolgente. Dall'altro noi sentiamo e sappiamo che abbiamo un vitale bisogno di preservare le nostre libertà fondamentali e il diritto alla riservatezza cioè, come sempre accade, come è accaduto anche in passato nella stagione del terrorismo vogliamo sconfiggere il terrorismo ma insieme non vogliamo pregiudicare il diritto di libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza il diritto alla inviolabilità del domicilio, non vogliamo pregiudicare questo importante diritto che è quello alla privacy che non solo nasce da, da norme e da fonti legislative nazionali, ma soprattutto dal, dall'opera anche eh, di, dei, giudici, dei giudici europei e anche di organismi di giudici internazionali come la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi si tratta di cercare un equilibrio, ecco, normalmente i giuristi teorici arrivano a questo punto e si fermano, io li invidio molto. Perché una cosa è dire che bisogna cercare e trovare un equilibrio, e una cosa poi è realizzarlo in concreto nei tanti casi spinosi che si presentano. E qui in parte poi sono i giudici chiamati in concreto a tentare di, di realizzare questo difficile, questo difficile equilibrio. Sinteticamente, già chi ci ha introdotto, ha detto che ci sono appunto delle tecniche così incisive, ma anche così invasive, che sono a disposizione degli investigatori, di, quali, di coloro i quali operano sul versante del contrasto al terrorismo, ma anche alla grande criminalità organizzata nel nostro Paese. È possibile, ad esempio, questo è già molto molto elementare e meno, e meno sconvolgente, è possibile per esempio usare dei localizzatori satellitari che applicati a una macchina permettono una sorta di pedinamento elettronico, precisissimo, dettagliatissimo, eh, infallibile. Soprattutto è possibile oggi usare dei virus informatici, i quali possono essere inoculati in tutti gli apparecchi elettronici che oramai affollano la nostra vita, si può trattare di un computer, si può trattare di uno smartphone, di un, tab di un tablet, Possono essere inoculati come dire, materialmente, se si ha anche solo per qualche ora la disponibilità di questo apparecchio, oppure possono essere inoculati a distanza attraverso una mail civetta, quando uno apre e risponde, e risponde a un messaggio. E Naturalmente voi vi rendete conto che se questo programma, eh, questo virus informatico viene inoculato in uno degli apparecchi che noi usiamo, diventa uno strumento di intercettazione ambientale itinerante ci segue dappertutto e questa è una sola delle potenzialità perché può anche girare immagini quindi è una prospettiva naturalmente inquietante così come è una prospettiva inquietante che questi virus, virus possano realizzare una sorta di perquisizione e sequestro informatico occulto e acquisire tutti i contenuti dei nostri, dei nostri apparecchi quindi tutto questo diciamo genera naturalmente delle preoccupazioni quando viene narrato quando viene, viene raccontato però dobbiamo anche aver presente un'altra cosa che non è meno importante è vero che questi strumenti hanno una capacità invasiva che era ignota agli antichi strumenti di investigazione però è più un recupero di efficacia che non un potenziamento in assoluto perché oggi ci sono tutta una serie di canali di comunicazione che vengono propagandati e vengono offerti al pubblico con la garanzia della loro inaccessibilità per esempio chiunque di voi abbia così eh, si sia sintonizzato su whatsapp vede che whatsapp promette che le conversazioni sono criptate lo promette e naturalmente rispetto alle tecniche tradizionali di intercettazione questo è vero questo è vero è solo attraverso un virus informatico inoculato direttamente nell'apparecchio che si può, superare, si può superare questa sorta, questa sorta di barriera e avete, avete sentito tutti la polemica che ha contrapposto il governo americano l'FBI e la Apple che si è rifiutata come dire, di fornire la chiave di accesso a un apparecchio perché questa riservatezza viene considerata come dire, un valore straordinario quindi abbiamo davvero due esigenze a confronto Due, due istanze a confronto di fronte a, allo sviluppo di queste di queste nuove tecniche e naturalmente come ho già accennato abbiamo l'importante non solo il capitolo importantissimo dei diritti di libertà che vogliamo salvaguardare ma anche un equilibrio interno al processo penale questo e' forse più per addetti ai lavori, ma voglio, voglio sottolinearlo, noi abbiamo un processo penale in cui la prova si forma a dibattimento, si forma nel confronto tra le parti con la partecipazione della difesa e nel contraddittorio. Ora è evidente che la messa in campo nella fase delle indagini di strumenti di questo genere, così invasivi e capaci di realizzare risultati così precisi, altera questo, altera questo equilibrio. Si finisce col formare la prova solo nella fase delle indagini, quando è solo il pubblico ministero e solo la polizia giudiziaria a operare e anche questa è una preoccupazione. Sinteticamente, a che punto siamo nella ricerca di questo difficile equilibrio? Tre notazioni. Primo, c'è un silenzio del legislatore. Silenzio non significa inerzia, significa che fino ad ora non sono state approvate nuove norme che regolano queste tecnologie, diciamo, captative di suoni, immagini, eccetera. Non ci sono ancora, anche se c'è un lavoro molto intenso in corso. Da un lato, nel disegno di legge di riforma del processo penale, c'è proprio una norma, l'ultima che è stata aggiunta che delega il governo a intervenire in questa materia e dice una cosa molto importante, indica alcune modalità tecniche con cui dovranno essere utilizzati questi captatori, ma dice anche una cosa più import molto importante, che questi captatori potranno essere usati solo nel contrasto e nelle intercettazioni per reati non solo gravissimi, ma io aggiungo anche odiosi, perché solo se verranno usati in questo campo che la collettività potrà accettare l'uso di strumenti così invasivi. Altrimenti se tutti noi potessimo avere il timore che per un banale reato siamo intercettati, avremmo, credo che ci sarebbe una salutare reazione di, di rigetto rispetto a questi strumenti. E ancora c'è, forse ne parleranno altri, qui in questo, in questo incontro c'è una, una proposta di legge in stato diciamo, di avanzata elaborazione ad opera del, del, del, dell'onorevole Quintarelli e di altri che si propone proprio di regolare anche molti degli aspetti tecnici di queste, di queste cose. Nel silenzio comunque del legislatore che fino adesso non ha prodotto norme, cerco di essere sintetico, ma eh, che chi è intervenuto? I, i, I giudici, come spesso accade. Perché i giudici intervengono non perché hanno solo smania di protagonismo, ma perché sono prestati dalla realtà. Perché ricevono delle domande e devono, dare, e devono dare delle risposte. Allora nella pratica lo strumento dei, troja, dei Trojanors, dei captatori informatici di questi virus informatici, in alcuni processi appunto per fatti di criminalità è stato, sono stati utilizzati e si è posta la questione della loro legittimità. Io vi risparmio il contrasto, anche la, la, il percorso che ha fatto la giurisprudenza che non è stato lineare. Quello che sappiamo però è che si è arrivati a un approdo, cioè c'è stata una sentenza importante delle Sezioni Unite che ha detto che l'uso di questi captatori informatici, l'uso dei Trojan Horse, è legittimo ed è legittimo solamente però nei confronti, nei procedimenti in cui si, si, si opera per reati associativi, cioè per gravi reati nei confronti di associazioni, di associazioni a delinquere. Così come c'è stata un'altra sentenza che ha, per dirvi come a volte questo è il campo dell'astuzia, il campo delle invenzioni, un'altra sentenza che si è occupata di un caso singolarissimo, di una comunicazione che veniva realizzata non attraverso mail, ma parcheggiando la mail, le mail nella casella bozze, perché se io scrivo una mail, e non la invio, e la parcheggio nella casella bozze, ma comunico a un altro le credenziali di accesso alla mia, alla mia, alla mia posta elettronica, in realtà senza alcuno scambio, diciamo, e senza quindi niente di intercettabile, possiamo comunicare, comunicare fra di noi. E anche in questo caso diciamo, la giurisprudenza se ne è occupata dicendo che è legittima l'acquisizione di, di questi flussi di comunicazione. E da ultimo... La dottrina italiana di fronte a questi tentativi eh, diciamo, eh, della, della giurisprudenza di intervenire anche per regolare, per fissare dei confini, eh, eh, ha manifestato delle preoccupazioni, ha lanciato un allarme, ha detto occorre l'intervento del legislatore. Noi non siamo diciamo pregiudizialmente contrari all'impiego di questi strumenti, ma chi può realizzare quell'equilibrio non è la giurisprudenza che lo sta facendo in funzione di supplenza, è il legislatore che può stabilire modi di intervento, tipi di reato e situazioni in cui è legittimo ricorso a strumenti così invasivi. In conclusione, questa ricerca non è facile, io credo che per primi, io sono un magistrato, appunto lo precisavo prima, perché questa formula avvocato generale crea sempre equi equivoci, ma sono un magistrato diciamo, del pubblico ministero, sia pure in Cassazione, e eh, diciamo, i magistrati italiani si sono mossi, spinti dalla necessità di risolvere i casi concreti, come sempre accade ai giudici, ma credo che sono i primi ad attendersi un intervento del legislatore che sarebbe un elemento Diciamo, di sicurezza e di tranquillità anche per loro. E questo è una prima risposta alle domande che lei ha posto. Io a questo punto passerei agli aspetti magari più tecnici. Cioè, un captatore dal punto di vista giurisprudenziale ha creato questo eh, iter, questo escursus, questa difficoltà anche no? di eh, questa capacità di invenzione anche della magistratura, di sostituirsi a un legislatore che non riusciva ancora a... ma forse anche perché non era ancora pronto ad intervenire quando... Eh, già i giudici si trovavano costretti a dare delle risposte. E, quindi la domanda è perché è così difficile normare un captatore? Che cosa fa il captatore? Già ha fatto cenno eh, il dottore al, um, ad alcune delle problematiche che, che riguardano il captatore. Cosa eh, riesce, rie, entra in, nei vostri telefoni, che cosa fa? Eh, ascolta le conversazioni, perché si diceva uno strumento che consente eh, una intercettazione eh, anche in luoghi eh, diversi dalla dimora o anche dentro la dimora. Ve lo portate dietro e quello vi intercetta quando parlate, perché si può accendere il microfono. no? Oppure eh, che cosa può fare? Può eh, prelevare dei dati dal vostro telefono ehm, e poi insomma che cos'altro può fare? Io chiederei a... Prima, io direi, sì, eh, prima Marco e poi Fabio, così tutti e due spiegate un po' sì, gli aspetti ehm, tecnici. Per chi non mi conoscesse, penso la maggior parte delle persone qui, eh, io ho sviluppato questo tipo di strumenti, di captatori informatici negli ultimi 15 anni, quindi sono proprio qui a fare la parte del cattivo e a dire le cose scomode, diciamo. E, riallacciandomi a quanto detto giustamente dall'avvocato Rossi, in questo caso l'utilizzo di questi strumenti e non riguarda l'acquisizione di, di nuove capacità, di nuove capabilities da parte degli investigatori, ma quanto un riacquisire delle capacità che eh, andavano perse con l'utilizzo della cifratura, di, della darknet, eccetera, eccetera. E un altro elemento molto importante è che la mancanza normativa in questo caso e porta anche a un, a un cattivo utilizzo delle prove degli elementi raccolti tramite questi strumenti che per la maggior parte, nella mia esperienza, vengono utilizzati non tanto in ambito probatorio perché è molto facile smontarne la, la, la bontà eh, per cavili legali riguardanti l'acquisizione del, della prova stessa, quanto più in ambito investigativo. Per cui è molto importante anche da parte, mh, da, dalla parte del produttore, del fornitore di questo tipo di servizi, che ci sia una normativa chiara e che, mh, comune per tutti. La normativa è molto importante anche perché è necessario che vengano verificate la rispondenza di questi strumenti a determinate eh, norme o best practice che sono eh, banalmente di, di chiunque ci può arrivare con un po' di ragionamento. Ad esempio, la possibilità che i dati intercettati tramite questi strumenti e non possono essere fruiti da terzi e men che meno dal fornitore dello strumento, oppure nel caso di strumenti molto invasivi come i Troian horse che vengono appunto installati sui dispositivi, è importante che l'operatore non sia in grado di effettuare delle operazioni che vadano al di là di quelle permesse, ad esempio dal decreto del magistrato. Per eh, certificare che gli strumenti utilizzati in sede investigativa, in sede di acquisizione delle prove rispondano a questi requisiti, c'è bisogno che questi strumenti vengano in qualche modo certificati, come per esempio nella, nella proposta di legge che eh, ho anche letto con molto piacere del, dell'Onorevole Quintarelli. E sono state fatte varie proposte, anche scritte molto bene relativamente a questo tema, Uh, però mi sembra che in tutte queste proposte manchi un elemento che secondo me, cioè almeno dal mio punto di vista, è fondamentale, nel senso che al primo posto va messa sicuramente la tutela della privacy del cittadino, anche perché questi strumenti fanno paura. Quindi per poterli utilizzare senza uh, riuscendo a dormire anche la notte c'è bisogno che al primo posto venga, venga tutelato questo elemento. Non bisogna però dimenticarsi di un altro elemento che, che è altresì importante, che è la tutela del fornitore e del prodotto. Questo perché... Strumenti di questo tipo sono molto delicati e la loro efficacia è eh, direttamente proporzionale alla loro riservatezza, per cui str uno strumento di questo tipo che ad esempio è in grado di penetrare attraverso delle vulnerabilità all'interno del nostro computer, all'interno del nostro cellulare, nel momento in cui viene reso pubblico, di fatto diventa inefficace. Vi faccio un esempio banalissimo, una società israeliana molto famosa, eh, produttrice di un software di questo tipo, che veniva venduto anche in Europa a svariati milioni di euro, e molti erano già, pronti, acquistato, erano già pronti ad acquistarlo, è stato diciamo, eh, individuato da dei ricercatori, degli analisti indipendenti durante un tentativo di attacco un po' maldestro ai danni di un uh, Ahmed Mansour, un, esponem, un esponem, difensore dei diritti civili nel, nel, negli Emirati Arabi. E di fatto nel giro di 24 ore questo strumento, da che rappresentava diciamo, l'avanguardia, lo stato dell'arte, il più prezzolato fra gli strumenti di investigazione, è diventato di fatto carta straccia. Questo andando a vanificare tanto l'investimento che era stato fatto per l'acquisizione da parte di altri paesi che nulla avevano a che fare con gli Emirati Arabi, quanto anche magari operazioni che erano in corso, quindi andando a inficiare proprio su operazioni, su investigazioni che erano attualmente in corso. Quindi è importante, secondo me, quindi anche andare a tutelare questo tipo di eh, il prodotto all'interno di, di queste normative. E, tra l'altro una cosa anche molto importante è che questo tipo di prodotti richiedono degli investimenti ingenti, eh, per avere un livello qualitativo sufficiente che non ci faccia rimpiangere i prodotti eh, che arrivano dall'estero. Inoltre questo tipo di prodotti per, per avere sia un livello qualitativo eh, alto sia essere, eh, rispettare le nuove norme che verranno introdotte richiedono degli investimenti ancora più ingenti e al momento è impraticabile pensare di investire in questo tipo di mercato se non c'è anche a livello europeo un mercato pronto ad accogliere come valore aggiunto questo tipo di normative, quindi deve, do, dovrebbe rappresentare un, un plus per il produttore che vuole certificare il proprio prodotto proprio perché altrimenti non avrebbe mercato all'interno degli Stati europei. O magari anche potrebbe rappresentare una, ehm, una via, una, un elemento preferenziale nella scelta di quale strumento utilizzare il fatto che questo strumento non venga venduto a paesi fuori dalla comunità europea. Questo per disincentivare le esportazioni in paesi che magari hanno più possibilità di spesa, come i paesi del Medio Oriente, ma proprio per questo magari hanno meno attenzione nell'utilizzo di questo tipo di prodotti. Anche perché è forse l'unica tipologia di, di prodotti dove un utilizzo poco attento da parte di un paese può compromettere l'utilizzo da parte di altri paesi che sono clienti dello stesso, dello stesso fornitore. Inoltre volevo spendere due parole eh, ricollegandoci al primo punto che, che, era, stato, che era stato trattato durante l'introduzione, che è quello della privacy. E secondo me c'è una um, visione un po' distorta di quello che rappresenta la privacy da parte del, del singolo cittadino. E vi, faccio, vi faccio un esempio. Uh, Google ha um, di recente introdotto una nuova funzionalità che si chiama Smart Reply, una funzionalità molto carina che di fatto, se siamo di fretta, quando riceviamo una mail ci precompila delle risposte plausibili che noi possiamo inviare semplicemente premendo un tasto. Come funziona questo sistema? Google con i suoi algoritmi di intelligenza artificiale o machine learning, per essere più tecnici, legge il contenuto delle mail che ci arrivano, cerca di interpretarlo e cerca di fornire delle risposte plausibili. È una macchina che fa questa cosa. Però di fatto legge il contenuto di tutte le nostre mail. Ora io mi chiedo che cosa succederebbe se domani venisse fuori che ad esempio il governo Renzi ha finanziato lo sviluppo di un software, di un algoritmo che leggendo le intestazioni, quindi neanche il contenuto delle mail, le intestazioni delle mail fosse in grado di identificare potenziali cellule terroristiche dormienti. Quindi una, un, un intento nobile diciamo. Succederebbe un putiferio, quindi ah, tornato, il grande fratello è tornato, oddio siamo, siamo controllati... Questo perché si è venuta a creare un'analogia un, un po' distorta dove c'è questa analogia Stato-Governo-Stato che è un elemento di cui un po' do, tutti dovremmo sentirci in qualche modo parte come cosa brutta e cattiva. E Google, società americana di cui, per cui di fatto le, le leggi italiane hanno molto poca influenza su, su, su di loro, Google, siccome è colorato e buono, è una cosa che non ci potrà mai fare del male, è una cosa assolutamente innocua. Quindi si è venuto a creare un po' questo scollamento fra quello che è la, la realtà dei fatti nel trattamento dei nostri dati sensibili e quello che è nella nostra percezione. Volevo fare anche una precisazione riguardo a quanto uh, detto prima sulle intercettazioni di massa. Le Intercettazioni di massa contrapposte alle intercettazioni mirate, targeted in gergo, e non significa che intercettiamo tutto di tutti. Significa semplicemente che vengono presi dei grossi set di dati che eh, sono riferiti magari a una buona fetta della popolazione e su questo set di dati, set di dati vengono fatti girare degli algoritmi di intelligenza artificiale non diversi da quelli che utilizza Google alla ricerca di pattern o di comportamenti sospetti che possono generare degli allarmi relativamente a delle persone o a dei gruppi di persone. Poi non è che queste persone vengono prese e arrestate immediatamente, questo qui succede nei film, tipo minority report, è una cosa che succede nei film, nella realtà invece vengono fatte, diciamo, nel, nell'ottico, quello che rappresenta l'ottimo, vengono fatte poi delle verifiche manuali per vedere se c'è una corrispondenza nei fatti e mh, un legittimo sospetto per cui magari procedere a un, a un altro tipo di intercettazione mirato, quindi magari all'utilizzo di cavalli di Troia o altri tipi di investigazione di più classici. So che detto, anche detto così, spiegato in questi termini, è comunque una cosa che fa tremare i polsi, sembra una cosa che fa rabbrividire. Però proviamo a dire in un altro modo. Google, eh, utilizzando un suo incubatore che si chiama Jigsaw, ah, sta sperimentando una feature molto carina che analizzando i comportamenti degli utenti sul motore di ricerca, sulla, su Gmail, su tutti i servizi Google e anche su YouTube, cerca di capire quale persone sono più eh, a rischio di essere reclutate dall'ISIS o di subire un processo di, di eh, eh, radicalizzazione. E sulla base di questi, di questi dati mostra a queste persone... Eh, video correlati, pubblicità o fa comparire nei primi risultati del, del suo motore di ricerca dei contenuti che disincentivano questo tipo di affiliazione, quindi del, dei, dei video contenuti anti-ISIS, per dirlo in parole povere. Ora, di fatto, se provate a sostituire la parola Google alla parola governo in questa stessa identica cosa, Mettendo Google sembra una cosa nobile, ci caspita, che quante cose belle che stanno facendo dentro Google. Se ci metti dentro la parola governo, dici, caspita, il governo controlla le nostre menti, i nostri spostamenti, cerca di influenzarci. Per cui c'è un po' questo scollamento, diciamo, fra la, la realtà dei fatti e, il, e quello che è la, la nostra percezione. Prima di, di, di dare la parola a fa, hai finito, giusto? se volete possiamo continu posso continuare <ride> prima di ridare la parola a Fabio vorrei fare, sottolineare alcune cose che sono state dette eh, se, ehm, se quello che fa Google lo facesse il governo io questa equazione la farei con molta cautela perché come ha detto un mio collega se quello che fa Google eh, se, se Google sbaglia a profilarmi a me mi arriva la pubblicità sbagliata se lo fa un governo non lo Però so per quale fine lo fa noi non sappiamo come esatto. vengono utilizzati i dati <ride> ecco, che poi Google... Esatto, il problema questo. è quando i governi semmai entrano dentro i dati raccolti da Google. E e sapere più probabilmente che cosa ne quello americano rispetto. Però che... è il problema che aveva evidenziato ancora prima il dottor Rossi. Noi abbiamo un problema, dobbiamo capire questi strumenti, fino a che punto li possiamo utilizzare e, questo, e fino a che punto ci dobbiamo, li dobbiamo bilanciare con i nostri diritti fondamentali, con la nostra riservatezza, con la nostra libertà personale. Perché a mio avviso eh, al momento, in, in questo momento storico in cui la tecnologia è così pervasiva. L'equazione libertà personale e riservatezza e privacy è piuttosto fondata, non abbiamo la possibilità di sapere fino a che punto siamo influenzati nei nostri comportamenti da ciò che vediamo, da ciò che, eh, che, che ci viene propinato spesso, anche se noi non lo cerchiamo. Questo, questo equilibrio chi lo deve trovare? A mio avviso lo deve trovare o lo, lo trova la giurisprudenza caso per caso, oppure lo trova il legislatore. E qui vorrei agganciare il discorso sulla proposta di legge, che cosa è stato proposto e, e come si è trovato un equilibrio fra tutte queste istanze. Eh, salve. Eh, beh, su questo tema specifico, cioè l'elaborazione di, di una policy, quindi di una regolamentazione di, di una legge e regolamentazione omnicomprensiva per diciamo affrontare la problematica della mh, raccolta di eh, informazioni tramite agenti software su dispositivi elettronici, quindi dispositivi cellulari, eh, computer portatili e quello che sarà il futuro anche dell'Internet of Things, lampadine, frigoriferi, autovetture. Ehm, L'approccio è stato particolarmente articolato per, una, eh, per due fattori principali, questo ci tengo a a condividere quella che è la difficoltà nell'ambito della sicurezza, eh, investigazione e cyber security in generale quando si eh, approccia eh, una, lo sviluppo di una, di una policy. Prima di tutto ci sono fazioni opposte, ci si trova che in un argomento molto complesso che va a toccare esigenze investigative, esigenze di sicurezza delle informazioni, esigenze di tutela dei diritti fondamentali, ehm, ci sono spesso gruppi di interesse, quindi stakeholder, che hanno posizioni ideologicamente contrapposte e quindi riuscire a favorire il dialogo fra tutti gli stakeholder di qualcosa che ha a che fare con consentire la, eh, diciamo, la, il giusto potere investigativo per esigenze di sicurezza dei cittadini, preservando i diritti civili, è un primo diciamo, scoglio particolarmente complesso. Eh, Dall'altro lato ci sono delle sincere complessità di eterogeneità di competenze, eh, nel momento in cui eh, si va a, fare una, diciamo, a sviluppare una dialettica eh, multidisciplinare dove vengono toccati eh, temi di diritti fondamentali, Uh, tematiche di carattere giurisprudenziale di processo penale, l'impatto che possono avere anche sui servizi di intelligence tematiche tecniche che possono essere viste tanto dal punto di vista diciamo, di breve termine quanto di lungo termine e allo stesso tavolo sullo stesso obiettivo, sullo stesso testo si trovano questi soggetti che parlano lingue diverse <ride> e riuscire a conseguire un obiettivo è particolarmente complesso. Questo Penso che eh, almeno la lezione imparata nel eh, collaborare eh, con diciamo, questo gruppo di lavoro eh, organizzato dall'onorevole Quintarelli per la realizzazione della proposta di legge, probabilmente la più avanzata eh, nel mondo, quando adesso sarà presentata a breve, sulla regolamentazione e l'utilizzo della captazione informatica, eh, parte delle di maggiori difficoltà che abbiamo veramente affrontato. Um, ci tengo, guardando il contesto europeo, eh, a dare due elementi di contesto, più che scendere magari nel dettaglio di che, del tecnicismo giuridico che potrebbe non essere di, diciamo, di interesse specifico. Il contesto in cui ci troviamo oggi per le esigenze di sicurezza e, dall'altro lato, di, eh, quindi di sicurezza, eh, ovvero diamo del potere a, a potere investigativo per tutelare la sicurezza dei cittadini e di privacy, quindi tutelare i diritti civili dei cittadini, è quello in cui l'evoluzione tecnologica sotto il profilo della protezione delle informazioni e della protezione dei dispositivi di comunicazione sta procedendo a una velocità rispetto a 15 anni fa incredibile. Fino a due anni fa era impensabile che eh, il più grande operatore di telecomunicazioni nel mondo, Facebook, dopo aver acquisito Whatsapp, abilitasse la protezione delle comunicazioni cosiddette punto punto, cioè dove la, il messaggio è protetto dal dispositivo mittente al dispositivo del destinatario e dove anche una richiesta con un diciamo, mandato firmato a un giudice eh, nei confronti di Facebook non consente di acquisire queste informazioni. Eh, fino a... Eh, Cinque anni fa era impensabile immaginare che dispositivi consumer, cioè dispositivi che posso comprare al negozietto di telefonia qui sotto... Eh, ...fossero dotati di tecniche di cifratura e protezione dei dati di avanguardia che cinque anni fa erano disponibili soltanto come dispositivi professionali in ambito militare intelligence. Quindi alcune tecnologie di sicurezza e protezione delle informazioni e delle telecomunicazioni che oggi sono consumerizzate, si dice, quindi a disposizione di tutti i cittadini, eh, fino a pochi anni fa erano appannaggio esclusivo di eh, diciamo, chi ha esigenze di sicurezza medio-alte, quindi un'utenza eh, tipicamente militare, diplomatica o comunque eh, di intelligence e di sicurezza di un certo, diciamo, di un certo spessore. Eh, questo sta accadendo... In quella che viene chiamata l'epoca, chiamiamola post Snowden, laddove gli ecosistemi tecnici e tecnologici hanno infuso un'esigenza nel cittadino di maggior tutela della privacy. La privacy dei dati, dei contatti, della propria rubrica nel proprio telefonino, 15 anni fa, aveva un valore economico basso. Oggi, invece, avendo l'intera digital life di una persona sul proprio dispositivo, questo ha un valore economico alto. Quindi il consumatore finale. Miliardi di persone sono disposti a pagare i produttori che rispondono a una legittima domanda per offrire sicurezza. Questo ovviamente mette poi in difficoltà eh, chi deve eh, operare nell'interesse della sicurezza dei cittadini, quindi col potere investigativo. Eh, il contesto in cui ci stiamo muovendo è il contesto in cui eh, Google, e qui non, senza volere dare colpi o meriti, ma è un contesto, sta portando con delle scelte nel. Dispositivo di accesso alla rete più utilizzata al mondo, si chiama Google Chrome, cioè browser, eh, a forzare eh, entro fine del 2017 tutte le comunicazioni internet web ad essere crittografate. Questo facendo come? Facendo sì che il browser internet, quando si collegherà a un sito non dotato di funzionalità di crittografia, Farà un, diciamo, fornirà un messaggio di allerta che nessuno vuole diciamo, far vedere ai propri, ai propri visitatori del proprio sito o servizio quindi in, diciamo, fornendo questo tipo di messaggi a, eh, porterà entro fine del 2017 ad avere il 99.99% .99 del traffico internet ad essere criptografato questo cosa significa? Che il potere investigativo che eh, era precedentemente disponibile magari con uno strumento di intercettazione telematica cioè intercetto il traffico internet di un certo dispositivo quindi potere investigativo quindi esigenza di sicurezza dei cittadini non sarà più disponibile. Da lì quello che stiamo vedendo e vedremo sempre di più sarà un incremento anche dell'utilizzo degli strumenti di captazione informatica. Quindi quindi Oggetti software che inoculati tramite tecniche più o meno sofisticate vanno direttamente ad acquisire le informazioni su, eh, i dispos direttamente sui dispositivi. Qui a livello europeo c'è un livello di caos, se vogliamo, o quantomeno di eterogeneità eh, nell'approccio profondamente, diciamo, molto variegato. In Germania nel 2008 l'utilizzo degli strumenti di captazione informatica che sono appunto una frontiera, l'ultima delle frontiere a disposizione per l'intelligence, quando le telecomunicazioni diventano tutte o quasi tutte crittografate, è ovvio che solo lì si può andare. E, in Germania nel 2008 eh, di fatto è intervenuta la Corte Suprema per indicare che lo strumento della captazione informatica può essere utilizzato solo per ascoltare le telecomunicazioni che vengono fatte a bordo del dispositivo, quindi faccio una telefonata con Skype installato sul telefonino, la posso intercettare, se ho un eh, video o un file sul dispositivo non lo posso acquisire. In Inghilterra recentemente è passato l'IP Bill, cioè l'Investigative Power Bill, che attribuisce alle istituzioni preposte alla sicurezza una gran quantità diciamo, di ulteriori poteri investigativi, tra questi diciamo, liberalizza in modo abbastanza dicevi, poco sofisticato eh, l'utilizzo dello strumento della captazione informatica. L'Olanda ha adottato un approccio completamente differente, l'Olanda è il primo paese europeo che in modo esplicito ha eh, regolamentato per finalità di cyber security, quindi ha consentito alle proprie forze dell'ordine di fare quello che è chiamato cross border hacking, cioè nell'ambito della cyber security e intelligence non ci sono confini, i confini noi li percepiamo come territoriali, ma quando siamo, diciamo, utilizziamo la rete globale internet i confini vengono meno. Quindi quando un attacco di tipo informatico un, piuttosto che una traccia informatica ci porta nei confronti di un sistema informatico che si trova in un altro paese, eh, si pongono tutti i problemi di posso fare la rogatoria con quali tempi, ma avrò la collaborazione, se si tratta di intelligence lasciamo perdere. L'Olanda è stato il primo paese europeo che ha, ha diciamo, consentito eh, l'attività intrusiva nei confronti di sistemi informatici posti all'estero, rispetto al territorio olandese da parte delle forze dell'ordine, per fare cosa? Per acquisire informazioni, quindi i vettori di inoculazione di questi captatori informatici. Ora, a livello europeo vediamo che l'argomento è estremamente sofisticato, la problematica di... La problematica di sviluppo di policy principale è, è un argomento complesso che richiede eh, attorno allo stesso tavolo persone che parlano spesso lingue differenti, in senso proprio di competenza specifica e eh, una velocità di intervento che abbiamo grande difficoltà a portare a livello nazionale, figuriamoci in sede europea. Queste sono diciamo tutte complessità che volevo condividere rispetto al contesto in cui ci troviamo e rispetto a come ci si può muovere dal punto di vista anche politico. Io ho trovato molto interessante che si sia guardato anche al di là dei confini del nostro Paese, questo è vero per le proposte di legge, è interessante anche guardare la giurisprudenza in altri Paesi che ha dato anche degli esiti abbastanza differenti. Per esempio negli Stati Uniti, noi, noi qui in Italia diamo assolutamente per scontato che si possa fare il cosiddetto pedinamento elettronico, quello a quale ho accennato io, cioè attraverso un GPS, un localizzatore satellitare, perché facciamo un ragionamento di questo tipo, diciamo ma così come si può fare il pedinamento, così è possibile us usare strumenti nuovi e quindi non c'è bisogno neppure in questa materia, neppure di un decreto del pubblico ministero per autorizzare l'uso del GPS, del satellitare per un pedinamento elettronico. Se andiamo negli Stati Uniti e per esempio vediamo che la Corte Suprema americana ha fatto una sentenza importante, United States versus Jones, si trattava di un trafficante di droga che era stato condannato in appello all'ergastolo e si era rivolto alla Corte Suprema. Sostanzialmente affermando che l'applicazione di un, di un satellitare sulla sua macchina era come dire illegittimo perché era stato adottato dalla polizia senza particolari autorizzazioni del giudice. E qui è singolare che un giudice straordinariamente conservatore, al suo morto, della Corte Suprema, il giudice Scalia, eh, ha accolto la tesi del, di questo imputato. Facendo un ragionamento molto singolare che è interessante, ha detto nel nostro paese il diritto alla proprietà, e quindi ha citato le vecchie sentenze in materia di proprietà, è tutelato in modo così rigoroso che anche se qualcuno si appoggia un piede alla staccionata della mia casa, io posso ritenere che stia ledendo la mia proprietà. E allora, nel momento in cui qualcuno si è mosso verso la mia macchina, e ha applicato questo localizzatore, in realtà stava entrando nella mia sfera di proprietà e avrebbe avuto bisogno di un mandato dell'autorità giudiziaria perché aveva, come dire, superato il cosiddetto trespassing test negli Stati Uniti, cioè io ho varcato la soglia del tuo domicilio, dell'area di tua proprietà e posso farlo, o lo si può fare nel nostro ordinamento, nell'ordinamento statunitense solo con un mandato del giudice, un mandato che in quel caso non c'era e la conseguenza è stata anche straordinariamente rilevante perché c'è stato poi una, un annullamento di una sentenza di, di un trafficante di droga condannato all'ergastolo in, in sede di appello. Aggiungo un'altra cosa, sempre per guardare anche dal lato dei giudici oltre i confini, cosa assolutamente necessaria perché tutte queste problematiche varcano i confini ad ogni momento, insomma, no? e quindi, per esempio la Corte Costituzionale tedesca, è stata già ricordata una pronuncia del 2008, ma ce n'è stata una più recente del 2014 in cui la Corte Costituzionale tedesca, voi sapete che l'articolo 1 della, Corte, della, della, della Costituzione tedesca contiene il riferimento al diritto alla dignità, che si comprende anche alla luce della storia travagliata di quel popolo perché abbiano sentito di scrivere come, come prima norma un diritto alla dignità del cittadino o dello, dello straniero bene la corte costituzionale tedesca analizzando proprio un caso di uso di questi strumenti così invasivi ha teorizzato l'esistenza ha come dire creato il diritto ha detto io ritengo che anche se non sta scritto nel catalogo dei diritti ci sia un diritto del cittadino alla tutela di una sfera diciamo di tutta l'area delle sue comunicazioni e delle sue attività nel campo dell'informatica, perché questo è diventato una componente della vita di tutti noi, quotidiana, e quindi questo diritto abbraccia tutto quello che facciamo con l'informatica, attraverso l'informatica e ha collegato questo diritto proprio al diritto alla dignità, detto questa è un'espressione della, de, della dignità della persona quindi sono tematiche diciamo estremamente interessanti, su cui tutti stanno cercando di trovare soluzioni, chiavi di accesso, senza che nessuno pretenda, come dire, di avere la verità in tasca. Il punto di fondo è quello che, ho cominciato a dirlo io, è stato ripetuto, è stato ripetuto da tutti. Qui è un gioco a guardie e ladri, insomma, no? Cioè, è vero, queste tecniche di captazione sono invasive, ma le tecniche di elusione sono altrettanto raffinate. Allora noi o accettiamo che siccome le comunicazioni sono criptografate, criptografate possono passare i messaggi dei trafficanti di droga, dei terroristi, della diciamo, de, de, de, de grande criminalità organizzata, possono avere dei canali inaccessibili, oppure entriamo in quest'ordine di idee di regolare con cautela, con attenzione, con una serie di garanzie, l'uso di strumenti che ci permettono di, in questo gioco a guardie e ladri, di risalire al livello, diciamo, che ci permette di contrastare offese. Quindi anche la magistratura italiana non ha mai avuto atteggiamenti, insomma, no? Come dire, eh, forcaioli oppure del tipo datemi tutti gli strumenti possibili. Siamo forse i primi a sentire l'esigenza dei limiti, perché altrimenti, come ho detto, se si varca questo limite l'azione diventa intollerabile e non è accettata socialmente e questo è un dato di straordinaria importanza. Però è un, è un, si sappia che comunque la preoccupazione, a volte l'inquietudine, deve avere dall'altro lato una pari inquietudine. Possiamo accettare che messaggi criminali, non siano più ascoltati perché ci sono dei nuovi strumenti criptati in, in, insondabili, ecco questo poi è una, una domanda a cui risponde ogni cittadino, poi risponde il giudice poi risponde il legislatore ma è una domanda che sta davanti alla collettività. Quindi io vorrei ripilogare un attimo, noi abbiamo eh, abbiamo messo sul, sul, sul, sul piatto diversi argomenti, abbiamo messo da una parte la sorveglianza di massa che può essere attuata in diverse maniere, può essere attuata attingendo direttamente da Google, può essere attuata attraverso invece questi sistemi di captazione. O abbiamo poi provato a classificare più o meno quali sono i problemi, i diritti eh, che vengono coinvolti e quali, la, da una parte la difesa, da una parte la giustizia le esigenze di giustizia che comunque devono essere garantite e dall'altra eh, invece la riservatezza e la libertà del singolo sono stati questi argomenti talmente ben eh, sviscerati che io non, non, non ci vorrei tornare ehm, però ecco, ora si parlava un attimo del, del respiro europeo posso solo una, una cosa sì, su sì, questi temi certo, che di cambiare certo. nel senso che Diciamo, L'elemento normativo di cui abbiamo parlato finora, e tut tutto, questo, diciamo, tutto questo insieme di norme e di regolamentazioni crolla un po' nel momento in cui ci si sposta dal mondo della polizia e dei tribunali al mondo dell'intelligence. Per esempio, eh, questo è un elemento molto delicato, anche ricollegandomi a quello che ha detto Fabio prima. Era impensabile cinque anni fa credere che Facebook avrebbe rinunciato ai messaggi introducendo la cifratura da dispositivo a dispositivo all'interno di Whatsapp. E ora faccio un po' di fantapolitica. Diciamo. Si è sempre parlato tanto che eh, alcune agenzie governative, come ad esempio l'NSA, introducessero appositamente delle piccole falle all'interno di determinati prodotti per ufficialmente eh, dichiarare che questi prodotti sono assolutamente sicuri e eh, cifrati e in, inattaccabili e viceversa a chi avesse a disposizione determinate chiavi di accesso invece poter bellamente eh, vedere tutto il traffico come se fosse in chiaro e se ne è parlato a proposito di Whatsapp come se ne è parlato a proposito di tanti altri elementi soprattutto andando a guardare il paese di produzione del, del, del software in questione. Ora eh, io non ho nessun elemento per poter dire se sì è vero o non è vero che all'interno di questi software c'è una backdoor che è controllata solo a questo punto dal governo americano quindi tutti, tutto il mondo crede di utilizzare una piattaforma sicura invece un singolo governo che non è il nostro o un governo europeo ha accesso a queste informazioni però posso ribaltare la, il, la, la, la visuale dall'altro lato, dal lato dell'attacco faccio un esempio molto banale eh, io sono il dipartimento della difesa un gruppo di ricercatori trova una vulnerabilità, una falla per penetrare all'interno del mio cellulare ed estrarne tutti i dati a questo punto io che cosa posso fare? ho due scelte, devo valutare l'impatto di questa vulnerabilità o posso utilizzarla per penetrare all'interno dei cellulari dei miei nemici all'estero ed estrarre informazioni per passarle alla mia intelligence, oppure valuto che il rischio che altre persone all'estero conoscono la medesima vulnerabilità e applichino questa vulnerabilità sui miei cittadini, sui miei militari, sugli esponenti del mio governo, sia più rischioso del fatto di poter utilizzare questa capability. Ora, in 15 anni di esperienza non mi è mai capitato di vedere che un governo che acquisisca questo tipo di funzionalità, piuttosto che utilizzarla a danno di altri paesi, la renda pubblica. Questa cosa non è mai capitata. Quindi, se a questo punto, in un contesto sia diciamo, di utilità, sia etico, il governo propende sempre per privilegiare le, le capacità di monitoraggio rispetto a quelle di difesa, a questo punto mi viene da pensare che in alcuni casi sia lecito credere che in alcuni di questi strumenti di cifratura effettivamente delle chiavi di accesso privilegiate ci siano. Non ci sono le prove ovviamente, però ci si, si può ipotizzare. S eh, sì. Io eh, volevo, ehm, su questo, su, sul discorso dell'intelligence, eh, ogni paese fa un po' quello che gli pare, questo è lo stato, credo, di fatto. Ora io non voglio fare scenari, non, noi dobbiamo distinguere un po' dal punto di vista, faccio una piccola distinzione, noi abbiamo una protezione dei dati che riguarda i dati che trattiamo normalmente noi, i privati, i cittadini, quelli che noi trattiamo attraverso il codice della privacy e attraverso una direttiva che c'era da prima e che ora verrà sostituita dal regolamento europeo, quindi eh, abbiamo una normativa che funziona soltanto per le imprese, per, eh, eh, per le pubbliche amministrazioni, per chi non si occupa di eh, intelligence e sicurezza. Poi ci, ci sono delle, delle materie che vengono lasciate fuori dalla normativa europea, dove gli Stati non vogliono eh, rinunciare alla loro sovranità, questo lo dico, penso che lo sappiate tutti, però tanto per far ritornare un po' le cose, altrimenti par secondo me allarghiamo troppo il discorso, quindi è chiaro che quando noi parliamo di una normativa nazionale, o parliamo di una normativa di rango europeo, ci rivolgiamo a una normativa che possiamo realisticamente al momento eh, porre in essere. Noi, cioè, il, il lavoro da fare su questi argomenti sicuramente è, è, è infinito, cioè, è anche dal punto di vista che tratto più io, no? quello delle imprese, delle aziende che si trovano a... a, a, a eh, a, a gestire i normali problemi di privacy che derivano dal, eh, dalla direttiva e poi successivamente dal codice della privacy. Eh, eh, lì eh, anche nel nostro piccolo noi abbiamo la difficoltà che in mancanza di una regolamentazione mondiale, perché questo uno alla fine chiede, eh, abbiamo delle difficoltà enormi magari perché abbiamo un server negli Stati Uniti e non ci possiamo spostare i dati perché è cascato il, eh, il safe harbor e eh, quindi abbiamo detto che quel, quel, quel, quel spostamento dei dati lì non è più sicuro e non sappiamo come fare allora dobbiamo adottare delle strategie eccetera Queste sono, cioè, questo del problema della eh, della globalizzazione eh, è un problema che purtroppo, eh, cioè purtroppo per fortuna, ehm, riguarda un po' tutte le materie. Noi abbiamo la possibilità di eh, avere tante facilitazioni, abbiamo delle difficoltà, abbiamo normative che erano fortemente territoriali, abbiamo ancora degli stati che sono territoriali. Oggi eh, noi non abbiamo... Non è potuta essere con noi anche la Presidente del Comitato Sicurezza e Difesa del Parlamento Europeo, che sicuramente avrebbe contribuito, eh, la dottoressa Anna Fotiga, che probabilmente avrebbe contribuito sul livello in cui eh, siamo eh, sullo scambio di informazioni. Però oltre all'Unione Europea, quello che volevo dire io, è che noi abbiamo... Ehm, un altro organismo importante, eh, la CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quella non combacia esattamente con l'Unione Europea, è un trattato molto più ampio, hanno aderito molti più paesi. E l'anno scorso, mi tornava in mente ora, o oh, oh, no, all'inizio del 2016 e alla fine del 2015 ci sono state due sentenze importanti, mi sembra, sulla sorveglianza di massa. Una, eh, mi sembra che lì è stato dato una sorta di decalogo, no? Cioè la sorveglianza di massa non si può fare se è pesca strascico, eh, non si può fare se non vengono date garanzie, non si può fare, questo secondo me è importante e ci riaggancia al discorso anche di Fabio, non si può fare al di fuori di un quadro normativo, cioè di, di un quadro normativo, della legge, è la legge che deve attribuire i poteri, è la legge che deve attribuire eh, le garanzie, se non, se non sbaglio, era, adesso io vado un po' a memoria, ma era stato questo l'argomento. Sì, se, se posso solo su questo tema, poi vogliatemi scusare, devo scappare. Eh, un aspetto legato alla sorveglianza di massa che è e può essere attuata soltanto dal da, uh, mondo dell'intelligence e della difesa, ma almeno nel contesto europeo, non da parte delle forze dell'ordine. dove Per sorveglianza di massa si intende che oh, ho un tubo in cui passa una fibra o un pezzo di rame e sopra ho terabit di collegamenti, ovvero milioni di persone che fanno conversazioni elettroniche, che siano voce o dati sopra, le ascolto tutte e da lì distillo solo ciò che mi serve si potrebbero fare e si fanno convegni su questo tema e su quali sono i limiti dal punto di vista etico anche la prospettiva del, fu del futuro ma eh, un aspetto del contesto che ricade proprio sull'oggetto di questo pane cioè la collaborazione dell'intelligence a livello europeo e la sorveglianza massiva allora le collaborazioni dell'intelligence a livello europeo esistono su tavoli di raccordo su delle tematiche specifiche che possono riguardare mh, terrorismo, possono riguardare certi, diciamo, eh, certi ambiti della difesa e della geopolitica dove c'è un certo raccordo e interesse a livello comunitario. Ma eh, di fatto li, quelli che sono i tavoli di lavoro del mondo dell'intelligence sono spesso dei mi permetto di dire qualcuno me ne vorrà male, dei tavoli di mercanteggiamento di rapporti fra crediti e debiti fra le diverse intelligence, cioè nel momento in cui allo stesso tavolo sono presenti rappresentanti di intelligence di diversi paesi e taluni hanno dei poteri di raccolta di acquisizione informativa più ampia di altri, è ovvio che saranno disponibili a condividere di più in cambio di quello che sarà un favore che verrà scambiato in seguito, perché funziona tutto così. Di conseguenza, riportando il tema della sorveglianza massiva, quando la Svezia ha la possibilità dal punto di vista legale di fare, la sorveglianza, uh, di fare operatività di sorveglianza massiva sulle linee di comunicazione, purché non riguardi i cittadini svedesi, quando la Svizzera ha passato da poco, Svizzera dove passano tantissime fibre di collegamento, in particolar modo dell'Italia verso l'Europa, eh, con, può fare sorveglianza massiva purché non riguarda i cittadini svizzeri allora ci troviamo in una prospettiva e questo diciamo, non è alcun modo toccato dalla politica, dal legislatore eh, ci troviamo in una situazione in cui nell'arco di pochi anni ah, Inghilterra ovviamente Inghilterra ha dei sistemi di sorveglianza massiva in cui nell'arco di pochi anni e sempre di più a questi tavoli di raccordo dell'intelligence i pochi paesi che hanno Uh, integrato sistemi di sorveglianza massiva si troveranno un maggior livello di crediti informativi nei confronti dei paesi che non ce l'hanno. Questo non significa che dobbiamo diciamo, spingere per introdurli, tutt'altro, ma questo rispetto ai temi di sorveglianza massiva è uno dei temi perché poi va a impattare veramente delicati equilibri anche di eh, rapporti fra Stati. Ecco, io credo che noi siamo arrivati al limite di tempo che avevamo, Spero che l'argomento vi sia sembrato interessante, spero che abbia dato degli spunti di, di, di, di riflessione e spero che questo dibattito poi prosegua perché secondo me è un dibattito importante. Ed è un dibattito che forse dovrebbe coinvolgere maggiormente gli addetti ai lavori. Io parlo de degli avvocati, ma penso anche, non lo so, i magistrati se sono così coinvolti. E anche, eh, oltre che, ma anche proprio i cittadini che si interessassero di queste materie. Perché a me sembra che a volte c'è una sottovalutazione e anche magari un lasciare che siano gli aspetti, eh, diciamo, ideologici a prevalere. Quindi io chiuderei su questo. Ringrazio tutti per, per averci seguito.